Facciamo preparare il ripieno tritando gli asparagi In una padella sosseggiamo la cipolla e ci aggiungiamo gli asparagi tritati Aggiungo anche un bicchiere di acqua aggiungo ancora un pizzico di sale e poi faccio cuocere per 5-6 minuti e aggiungo anche la pancetta per dargli un po più di sapore cuocete ancora una decina di minuti controllate bene la cottura e poi vedete quando è cotto spegnete e lasciate raffreddare un pochino ora possiamo dedicarci al composto quindi rompiamo le uova tre in un contenitore Mischiamo e aggiungiamo un po' di sale A questo punto aggiungiamo il lievito alla farina E aggiungiamo la farina alle uova un po' alla volta, mischiando sempre. Ora è il momento di aggiungere l'olio. Aggiungiamo ancora un po' di farina ora è arrivato il momento di mettere il latte e continuate a mischiare ora il soffritto che abbiamo fatto prima lo aggiungiamo al composto delle uova insieme ai due formaggi Per avere un gusto corposo, aggiungo anche il prosciutto tritato. Mi preparo i pirottini di carta e li metto nell'apposito contenitore nei pirottini ci verso il composto e una volta riempiti per bene tutti i pirottini, via in forno a 180 gradi per 18-20 minuti controllate sempre la cottura ed eccoli qua morbidissimi soprattutto saporitissimi sono buonissimi fidatevi buoni buoni buoni